Ciao, benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare di un marchio per la skincare che è questo, The Ink List. Questo qui, ma adesso vi mostro i prodotti nello specifico perché mi avevano mandato tempo fa questo set, poi mi hanno mandato anche tempo dopo la maschera. E allora ho voluto un attimo. Um, spaziare e provare più o meno gran parte dei prodotti che mi potevano interessare o che erano adatto al mio tipo di pelle e ho voluto comprare io questa crema contornocchi occhi per provare alcuni prodotti e per avere un'idea più o meno di, di come si comportano allora The Inkey List è un marchio che si trova da Sephora ed è anche su Look Fantastic, ho visto è caratterizzato da questo pack, eh, si, vede, cioè, si vede soprattutto in questo da questo pack molto minimale ma elegante, tutto bianco e nero e basta e oltretutto ha un prezzo accessibile per un prodotto da, con un inci valido non perfetto non perfetto ma valido, perché comunque sia non ha parabeni, non ha fragranze, non è testato sugli animali, come ogni prodotto sinceramente in Unione Europea, ma neanche le singoli componenti lo sono, e oltretutto non ha siliconi ed è parabeni, che sappiamo tutti che i siliconi che ci sono nei prodotti cosmetici in Europa sono testati sicuri, passati, hanno fatto tanti test ed è sono super approvati però è giusto sapere o meno se stiamo mettendo sul viso dei siliconi o meno poi sono tutti sicuri nessuno dice il contrario però voglio sapere se un prodotto che applico tutti i giorni più volte al giorno magari per più tempo più, tutta la settimana tutto il mese voglio sapere se li contiene o meno allora inizierei parlandovi del set primario che mi avevano inviato che contiene due prodotti e eh, vi parlo subito di questo, è un set che dice Teplump and Go, ma il primo prodotto che vi mostro, anche perché mi ha super incuriosito, è, è questo contorno occhi caffeine, questo qui, allora ha ah, un applicatore fatto così vedete comunque la clip della texture io vi dico il prezzo 15 ml quindi il full size questo è un full size 15 ml viene 10,50 euro e l'inci è buono è buono allora quando ho visto che è un caffeine quindi un prodotto per il contorno occhi a base di caffeina ho detto e Deve essere da provare assolutamente, deve essere mio da provare perché caffeina quindi va a ridurre il gonfiore delle borse e degli occhiaie. va a stimolare il microcircolo, va a quindi a de donare un effetto più, de più fresco al viso, soprattutto se come me avete tante borse e occhiaie. Dunque ha una texture, mm, come dire... Leggera, ha una texture leggera che de, si picchietta sul contorno occhi, assorbe velocemente va bene sia di sera che di giorno prima del make up, quindi non crea nessun tipo di problema perché è leggero e assorbe velocemente, mi aspettavo un effetto maggiore, questo è blando, sicuramente aiuta, però mi aspettavo un effetto maggiore e invece è un buon contorno occhi ma niente di più, mm ha detto caffeina, contiene caffeina, deve essere wow. Effettivamente credo che sarebbe stato meglio su un roll applicatore perché l'effetto caffeina eh, con l'effetto fresco credo che sarebbe stato wow. Ma comunque sia funziona, cioè funziona. Ha un effetto blando ma ce l'ha. Ad esempio in estate quando le mie occhiaie sono meno visibili forse anche perché mi abbronzo quindi sono un po' più sgonfie le occhiaie e poi con l'incarnato più colorito si vedono meno ed è, vedo la differenza grazie a questo, basta applicandolo poi un po' di bronzatura, eh, occhiaie meno gonfie, mascara e sono a posto, non devo stare lì cinque volte con i correttori, tutti i correttori dell'inverno e quindi sì. Andiamo avanti con un altro prodotto, questo, anzi no, aspettate, dato che vi ho parlato di caffeine, è tutto un crescendo, vi parlo adesso di questo contorno occhi che invece l'ho comprato io, perché è il brightening eye cream, adesso ve lo mostro, perché visto che prima avevo detto che sarebbe stato meglio un prodotto con il roll, sono andata a prendere questo prodotto perché ha l'applicatore in acciaio, che ho detto sicuramente deve essere più, più efficace. Allora, questo è Lay cream instanti, e in, illumina e, istantaneamente, e, dice di avere e, vitamina C, molecole che si attivano ed illuminando l'incarnato, Sto traducendo la confezione è un 15 ml classica illumina effetto blur, quindi eh, nasconde in apparenza le linee dei contornocchi e idratante ok. Allora il prodotto è questo. Magari se ve lo giro. Già nel senso giusto. Bene, allora eh, 15 ml, questo qui il classico. 10,90 euro. Mi sembra un prezzo onesto e quindi ho voluto provarlo. Non vi dico la profumazione perché, infatti, non ce l'ha, sono proprio anche senza profumazione. Dunque, contorno occhi che dice di essere eh, illuminante, effetto blur e idratante. Idratante, sì, basta. Cioè, eh, io pensavo che questo super applicatore, tutto in acciaio da cui esce il prodotto, ed fosse effettivamente molto fresco, ed è, sgonfiasse, magari dasse qualche azione col fatto della vitamina C, che avesse un effetto illuminante il prodotto, no. Diciamo che ha una texture che è leggera e assorbe velocemente, e poi applicato con questo ed è, applicatore in acciaio... Sgonfia immediatamente, quindi tanto fa l'applicatore piuttosto che il prodotto. Il prodotto è idratante, eh, anche se è di texture leggera, che assorbe velocemente, va bene di giorno, di sera, anche sotto il make-up, non crea problemi, ma mi aspettavo molto di più. Però questo applicatore è una manna, soprattutto applicato all'applicatore che lo applichi. sì alla mattina e sgonfia subito le borse gli occhiai con le occhiaie, dovute ristagni, è una manna ma noi adesso andiamo avanti e adesso vi parlo dell'altro prodotto che era contenuto nel in questo kit questo è e lì c'è lo step 1 ok ma lo leggiamo da qua sopra è il collagen booster un siero viso al collagene vegetale allora, la confezione è grande è un 30 ml e viene 9,90€, vedete dalla clip che il collagene, il collagene, qualunque siero al collagene o tonico al collagene, c'è anche collagene, ma questo credo che sia collagene, sì, è un po' appiccicoso applicato sul viso, quindi vi consiglio di applicarlo alla sera, basta no. si apre così, si stende, bastano poche gocce io lo applico con le mani perché così lo faccio ed è assorbire bene lo tampono bene e lo uso come tonico alla fine della della detersione faccio mi strucco faccio la doppia detersione e poi lo applico questo al posto del tonico è bello rimpolpante ed ha questo effetto un pochino appiccicoso, ma assorbe immediatamente, cioè si sente davvero per poco. E poi dopo faccio la mia skincare completa con i contornocchi, la crema notte e poi vado a letto, basta. Non, è, non mi crea problemi neanche con la pelle mista, ed è, non ne appesantisce, davvero valido. Soprattutto nel periodo invernale questo funziona davvero valido e poi è, non è che rimpulpa ma aiuta a rimpulpa aiuta da una grande mano e quindi perché no però io non mi ricordo se ve l'ho mostrato e ora veniamo all'ultimo prodotto che è questo che mi hanno mandato poco fa quindi li ho finiti tutti ho finito di testare tutti e poi vi ho fatto il video questa è uscita da poco perché me l'hanno mandato ed è poco fa, adesso ve ne parlo, che è meglio. Ed eccola qua, questa è la Kaolin Clay Mask, quindi una maschera viso al caolino argilla, purificante per tutti i tipi di pelle, e dice di essere formulato per tutti i tipi di pelle, effettivamente. Best off, quindi perfetto, per la pelle ed è oil skin, pelle grassa, aiuta ad... De... Anklong, eh, è stato all'inglese, aiuta a minimizzare i pori. Allora, il prodotto è questo qui, cosa che ho notato a differenza degli altri, questo ha anche le istruzioni all'interno stampate, quindi non c'è neanche il foglietto illustrativo, ancora meglio. Allora, dunque, eccola qua, sono 50 ml, quindi tutta la confezione, sì, 50 ml, 5,90€ stavo guardando perché è in fondo non mi ero accorta dice i vari trattamenti questo è un trattamento e va bene sia di giorno che di sera perché non è fotosensibilizzante sembra una cavolata ma è, ed è bene scriverlo sui prodotti comunque questa che gli ho fatto la clip è una maschera per il viso adatta alla pelle mister Glass con la argilla ed è mi è piaciuta perché ha un tempo di posa di 10 minuti. Allora, le maschere d'argilla non vanno mai fatte seccare completamente sul viso, se no non si rimuovono più e vanno a irritare troppo. Questa 10 minuti io l'applico e l'applico la, la, la sera, una volta che sono struccata, applico questa maschera, poi nel mentre finisco di lavarmi, mi lavo i denti, le faccio tutto, sono passati dieci minuti e la vado a rimuovere con un, un, quei, quei pannetti in microfibra. Si rimuove bene e cosa che mi è piaciuta tanto, è, lascia la pelle ed è davvero purificata, morbida, cioè, questo è il prodotto, ma vi ho fatto anche la clip, È bello, cioè la lascia la pelle: senti per la sensazione di pulito e non purificata. Senti la sensazione di pulito che ha tolto l'olio dal viso molto, molto valida, soprattutto considerate che viene 5,90 euro come tutti gli altri prodotti che poi non ve l'ho più detto ma comunque nel mio dizionario ha 4 stelline su 5 non vuole dire niente ma è un'indicazione perché comunque nessuno ha de, eh, derivati del petrolio nessuno ce li ha dentro e a me questa piace se dovessi decidere di acquistare un prodotto questa la maschera questa l'argilla è davvero un portento per il prezzo che ha è davvero un portento Ah, eh, Io l'applico sulla zona T e sul mento, ma nel caso non va a ritraire la pelle, non ve la va a rossare, non stressa, dopo sì applico sempre la crema idratante perché la uso la sera, ma comunque non, è, non ha mai creato problemi. E questo era l'ultimo prodotto tra quelli che provato, fatemi sapere se conoscevate questo marchio, se avete provato qualcuno di questi prodotti e sono curioso di sapere anche le vostre recensioni, oppure se vi ho incuriosito e visto il prezzo accessibile siete incuriositi da provarne qualcuno. Io spero è stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao. e sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me.